anni, per un graffito, la famiglia non riesce ad accettarlo. Ed ora in Cina per raccontarvi una storia davvero commovente, un nonno riesce a salvare il proprio nipotino che era caduto in un pozzo, lo ha tenuto, pensate, stretto con una mano per tutta la notte. Laura Squillaci. Erano usciti per fare una passeggiata nonno e nipote cercavano un po' di fresco in una caldissima sera d'estate. Il piccolo, appena 15 mesi, camminava lungo un sentiero immerso nel verde in una provincia nel centro della Cina. Non si è accorto di questo pozzo. <ride> Si è finito dentro, in una voragine profonda 30 metri. Per fortuna il nonno è riuscito ad afferrarlo con tutta la forza che aveva. Si è calato nel posto e lo ha tenuto per le braccia impedendogli di precipitare. 12 lunghe ore senza mai mollarlo, con il piccolo incastrato in una cavità. Ci sono volute ore di scavi, una buca, poi un'altra, momenti interminabili. Il nonno continua a reggere il piccolo con le poche forze che gli rimangono mentre i soccorritori continuano a scavare. Ha retto fino a quando ha capito che il bimbo era quasi al sicuro. Poi non ce l'ha più fatta e il suo cuore ha smesso di battere le mani strette a quelle del nipotino. Ancora qualche colpo di pane, i vigili del fuoco raggiungono finalmente il bambino. Avvolto in una coperta lo riportano in superficie. Sta bene, grazie a me che gli ha permesso di rimanere aggrappato alla vita. Adesso però è colpevole che ci sia stato un buco eh. per terra durante la manifestazione contro il sistema radar in costruzione in una base americana eh, decine di attivisti state vedendo le immagini hanno diverto la rete di protezione e hanno assaltato la base dove da ieri alcuni militanti si sono eh, piazzati sulle antenne un, eh, un bengala è stato lanciato contro l'elicottero della polizia che sorvola la zona, un militare della guardia di finanza è rimasto ferito negli scontri fra manifestanti e forze dell'ordine continuiamo a vedere queste immagini Cambiate i governi, Monti, Berlusconi, Lesta, comprano gli US-35, fanno le basi, è la gente che rimane senza mangiare, che vergogna e nessuno si fa una protesta. Mamma mia, mi vergogno, guarda, mi vergogno tanto. Ma uscite tutti in piazza, cazzo. Dopo l'ata soffocante è arrivato il maltempo, con violenti temporali che a Torino hanno mandato in tilt mezza città. Fortissime raffiche di vento, cariche d'acqua per le strade del centro. Impercorribile l'autostrada Torino-Pinerolo, chiusa per un paio d'ore. Decine di auto bloccate e passeggeri saliti sui tetti per chiedere aiuto. Allagata anche la stazione di Porta Nuova e pronto soccorso di Molinette, Regina Margherita. E guardate cosa ha provocato una tromba d'aria nel Cuneese. Alle lesegno un paese di 800 persone i danni più gravi. Una ventina le abitazioni impraticabili. In cinque minuti ho visto la fine del mondo. La casa della signora Maria è ridotta così. Il soffitto ceduto, macerie ovunque. Tutt'altro scenario in Sardegna, devastata dagli incendi. La provincia più colpita a Oristano. Quattro feriti, un allevatore in coma, mezzo paese e una colonia penale evacuati. Oltre 8000 Gli unici che ci hanno, hanno guadagnato sono stati carcerati. I della Ma io dico, adesso che faranno? Tutto quello, chi lo recupera? Ricupra? Quando? Ah, la dei SINER, Servono più mezzi aerei. Non ci sono i <susurra> mezzi aerei? Ma non c'è neanche mezzo aereo, non è che non ci sono i mezzi aerei. Non c'è neanche mezzo, perché ci fossero 4 o 5 mezzi 5 mezzi aerei. <susurra> me me me e diciamo, 6 mesi sarebbero 3 aerei, invece ne manca pure mezzo aereo. ...perduta nelle acque della Liguria rubati i preziosi reperti archeologici, Benedetta Arvidini. E' ti riva, che non si fanno rubare pure i reperti archeologici, gli immortalci loro, questi non servono un cazzo, solo comprare i bensi 35 organizzazione possiamo dire di traffugatori di, di anfore, di anfore e reperti archeologici di vario tipo. E poi col affondano nella merda e, e marciscono. I reperti rotti. L'operazione Nemo nasce un anno fa, quando dai reliti delle navi che giacciono al lago di Albenga, spariscono 30 amfore. Da qui le perquisizioni che hanno portato a 28 indagati e al recupero di un vero bottino. Tra i reperti ritrovati dai carabinieri, oltre alle anfore romane, anche ciotole medievali, lampade ad olio e un anello con sigillo imperiale. C'è poi la carta nautica che ha permesso di individuare la nave romana nei fondali di Imperia. Un tesoro ancora tutto da scoprire, solo 50 anfore sono infatti state portate in superficie, altre giacciono ancora in fondo al mare e andranno recuperate con futuri lavori di scavo. Il giro del mondo in 80 giorni, dal 1873, quando uno dei romanzi più noti fu pubblicato per la prima volta, Il viaggio per eccellenza, si è adattato ai tempi che, che cambiano. Carlotta Manno. Qui siamo alle isole Cook, qui Nuova Zelanda, Hong Kong, Nuova Zelanda e California. Siamo partiti da Roma. Uh, abbiamo fatto Roma, Hong Kong, Perth, uh, Sydney, uh, Isole Fiji, Isole Cook, Polinesia Francese e San Francisco e Los Angeles. Cappa impresso nella memoria, il giro del mondo, quel viaggio e il viaggio della vita, non più in 80 giorni, ma Il giro del mondo? Che non è, è il mondo del giro? per Quelli che ovviamente hanno poco tempo e quindi lo fanno un po' più per mettere le bandierine e Vanno fino a 30, 35, in qualche caso abbiamo avuto anche un itinerario da 44 giorni per chi invece vuole veramente fare un'esperienza unica. Ci sono dei, dei, dei giri del mondo che costano poco più di 4.000 euro, ah, giri del mondo che costano più di 20.000 euro. Ben 13 itinerari possibili che toccano media. Incredibile, anche il Giro d'Italia può costare, come fare il Giro del Mondo in 40 giorni. Per poi proseguire verso gli Stati Uniti. Il Sud America può essere sicuramente il trampolino di lancio per un ulteriore itinerario partendo dal Brasile per andare in Argentina, spostarsi verso l'Oceano Pacifico e dal Pacifico proiettarsi verso l'Australia. Il 98% degli italiani lo sogna. In realtà sono circa 60-70 all'anno, i viaggi intorno al mondo sono notati: tipologie di viaggiatori e studenti che si prendono un periodo sabbatico dopo la laurea, coppie e viaggio di nozze e famiglie facoltose con figli Mettete in conto 8, 9, 10 aerei da prendere, poi una valigia da acquistare per gli inevitabili souvenir testimonianti e di una simile esperienza. Bene, se voi fatela regalare la valigia ai souvenir se ci riesci... ...della nascita di, un che scoperta. di 2012, una femmina di 26 anni ha dato alla luce il suo piccolo in questo video che stiamo eh, vedendo eh, insieme l'intera sequenza del parto... Filmato, Chiudono il servizio del telegiornale con l'ultimo pesce, il delfin... <ride> nuotano insieme come si possono vedere eh, si può vedere in queste eh, straordinarie immagini a farvi riconoscere nel 1900 Il pesce di chiusura delfine una moda quella dei sandali positano che divenne sinonimo di eleganza oggi manca la manodopera ad adesantis Ecco, vai, non ci abbiamo manodopera per fare i nostri sandali. Adesso viene una multinazionale dalla Cina e se la compra, perché loro hanno mano d'opera. Imparano subito i loro operai, abbastonati e affamati via via fino a Carolina di Monaco e alla figlia Charlotte, una produzione ancora molto richiesta ma che rischia di scomparire. I ragazzi non, non imparano, non, non hanno la pazienza di imparare, in tutti i lavori fatti con le mani c'è bisogno di pazienza. ora vai a piegare a un ragazzo di 20 anni e vai a dire vicino un ragazzo voi venite a aiutarmi nella bottega". quello gli dice quando mi dai, la lavorazione del sandalo comincia dalla suola, composta da diversi strati di cuoio cuciti a mano, dove vengono inchiodati gli stimi di pelle, nessuna parte incollata. Un modello classico a ragnatela costa in media 40-45 euro, ma facilmente i prezzi salgono. Sono comodi, sono pratici, sono naturali, non importati soprattutto, per cui è qualità italiana, made in Italy. È tornata in Italia Chiara Cainero, la campionessa azzurra al quinto mese di gravidanza oro nel tiro a volo agli europei in Germania, l'ha intervistato per noi Mario Bartelletti. Oh. Gravidanza da gravida, che pesa di più, che ha più gravità, non perché sta grave, ma perché appunto ha più peso, ha, e, e lo Stato dello stare più pesanti, no? Gra Gravitare, gravidanza. I pianeti, per esempio, nelle loro evoluzioni elettiche, eh, nel firmamento, con le stelle e tutto il resto, stanno sempre in perpetua gravidanza, eh, perché se no collidirebbero fra di loro, no? Si incoccerebbero. Invece la Luna, per esempio, è sempre in permanente gravidanza, perché sta gravitando intorno alla Terra. Le donne invece no, ci mettono nove mesi e poi non stanno più in gravidanza. I pianeti invece è dall'inizio dei tempi che stanno gravitando, quindi stanno in gravidanza, perché cadrebbero gli uni addosso agli altri, ma l'orbitare li mantiene in equilibrio, quindi è una gravidanza sospesa. E, capito no? a vincere l'europeo al quinto mese di gravidanza, ma soprattutto prima mamma a mettere al mondo un bambino con la medaglia d'oro al corso. Sì, così dicono, sì. Eh. Ma anche il piccolo Edoardo ha già stabilito un record, non è ancora nato ed è già protagonista in televisione. È vero, ci avevo pensato. È vero, è vero e sicuramente mi terrò preziosi di video e li farò vedere quando sarà in grado di partire. Grande successo in America del gruppo Il Volo, i tre tenorini lanciati da Raiuno stanno compiendo una... Grande successo tra ospitali, eh, per... TV, per, il... Per, il per il, il volo e, così... e dai fratelli Vete che credono che il volo ci sia successo. Abbiamo cantato di fronte a almeno 60.000 persone. Sai che significa le gambe che tremano? Un'emozione indimenticabile: cantare l'inno nazionale americano prima di una delle partite di baseball della squadra Los Angeles dei Dodgers. È una delle incredibili esperienze che Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble, i tre cantanti del volo, stanno provando in questi mesi. Accolti a braccio aperto dal pubblico nord e sud americano che, incantato da quel fascino degli italiani di altri tempi e da un indiscutibile talento, è già contento. Ma io in guardo in e non mi sembra ad altri tempi scusa che c'hanno un altro taglio dei capelli io credo che sia proprio questo eh... ragazzi che cantano questo genere musicale è la prima volta il pop lirico eh, perché scusa Paoletti anno... quando era giovane che cantava come Junior Ingrid i giovani o vecchi si studiano uno stile di musica che cambia scusa che, che da giovani devono fare il rock per poi passare la musica classica no se tu non hai mai cantato classico non potrai mai eh, cantare non potrei mai cantare musica lirica se da se giovane hai fatto altro quindi non, non mi maraviglia che siano giovani e cantino non so dicono all'antica lirica perché io per esempio non ho mai cominciato a cantare non è che adesso se c'è una certa età, magari il doppio di queste persone mi metto a cantare classico e sfondo eh, magari se sfondo le orecchie qualcuno io strappo agli orvi 3 minuti e 40 secondi termina qui l'edizione di prima serata del TG1, vi lascio ai programmi della rete, grazie per la vostra attenzione ci vediamo domani ai programmi di internet avete capito? dal TG ci lasciano i programmi della rete quindi vi lasciano al programmi, al programmi, di Santen Chan, vabbè, eh, scherzi a parte. Vi ringrazio molto eh, di seguirmi, adesso l'ho registrato perché sembra che il live non lo piglia, perché? Perché ho fatto un live questa mattina e non l'ha pigliato. E... Sì, sì, claro, vamos a parlare di Carlos Maglio, l'arbitro cuestionato del e allora vi dicevo che io, ossia tutti voi, tutti noi, abbiamo raggiunto 10.100 e passa divisioni in YouTube e ciò, gli iscritti sono 105 e questo per, non so, 5, 4, 5 mesi che sto in YouTube. Pazzesco, io... Nel 2010 non ho ottenuto risultati così, lo devo dire, vi ringrazio tutti e tutti, mi raccomando seguitemi, Facebook, Youtube, Twitter, eh, Vimeo, Dailymotion, eh, Google+, Plus, Spreaker,